Carissimi amici, benvenuti a questo appuntamento con l'intervista e siamo in compagnia di Amedeo Giuliani che ci presenterà ciao. Eh, ciao, il suo ultimo lavoro, il suo cd, intitolato Il viaggio dei Shinook. Ok, che poi ci spiegherà più da vicino perché questo nome eccetera eccetera. Allora, chi è Amedeo Giuliani? Ti presento io in due minuti, poi dopo tu dici tutto quello che vuoi. Allora, fortemente ispirato alla musica e dei testi di Fabrizio De André e delle canzoni di Francesco De Gregori, Leonard Cohen, Bob Dylan inizia a scrivere le prime composizioni seguite dalle prime esibizioni. Vedo che comunque hai all'attivo diversi premi musicali, hai partecipato a festival, nell'aprile del 2020 vince il festival musica La Vita Live, ricevendo una speciale segnalazione per la profondità dei testi e per l'impatto con il pubblico giovanile nel 2001 si diploma verso la Hop Music School, dove si trova? è e... a Roma la Open Roma. Music School dove conosce eh, grandi... una volta stava là, non so se c'è ancora credo, credo di sì okay. dove conosce grandi autori, musicisti come Oscar Prudente, Sergio Bardotti ricevendo un diploma di merito Migliore Musica per la canzone Comunque Libero di Guastrella Giuliani nel 2008 esce il disco Il Fantasma del Buio Edito da White Production Music Force, distribuito self, 12 brani, alcuni dei quali scritti in collaborazione con il poeta siciliano Cesare Zarbo e magistralmente arrangiati dal maestro Adriano Guarino. Nell'agosto 2009 prende parte alle finali del premio nazionale La Canzone del Sole, con giuria di qualità presieduta da Giulio Rapetti in arte mogol, vincendo il premio Migliore Musica con il brano Il Fantasma del Buio. Bellissimo. E nel 2015 esce il concept album Monadi, scritto in collaborazione con Cesare Zardo, arrangiato dal maestro Ad Adriano Guarino, distribuito ancora dalla Wild Production. Nel 2017 vince il premio letterario nazionale Borgo Albori per la sezione musica d'autore. E il 25 giugno 2021, cioè adesso, esce il suo nuovo disco Il viaggio di Shinok. Per Music Force, 10 nuove tracce che contraddistinguono lo stile del cantauto, cantautore pescarese. Eccolo qua, e poi questa è la copertina del CD di Amedeo Giuliano. E sta accento romano, Amedeo? Mm, non lo so, forse, eh, boh, <ride> sono di Pescara, quindi... Sei, so, pe non... sei pescarese vero, se sei vero. Sì, sì, sì. sì. Okay. Senti un po', allora dici qualcosa, innanzitutto qualcosa di te. Bellissimo, io ho visto il video e vi invito ad andare a vedere il video sulla pagina Music Force di andare a vedere il video con, ecco, adesso filmmo la locandina. Eccola qua, vedete qui a sinistra c'è la locandina del CD, Amedeo Giuliano, il viaggio di Shinoc e il logo della Music Force. Che salutiamo. Allora, Amedeo. Che dici? Eh, parlare di me, hai detto già tanto tu. Eh... Sono un papà di un bambino che sta facendo un sacco di commedia. Bellissimo, fallo, fallo venire, Che stai dietro di me. <ride> e... e niente, per il resto hai detto tutto tu. Hai raccontato su capi tutta la mia vita artistica. Per cui. Hai fatto tante cose, vedo insomma qui. Ascolta, io ho visto il sì. tuo video, il, mh, quello Gabbia di Vetro, che bellissimo. Anzi, invito gli amici a. Eh, cliccare sul linkarsi insomma sul sito della music force dove troverete eh, tra i vari autori anche Amedeo giuliani con il viaggio di shinok e qui c'è eh, il suo cd che e troverete appunto questo brano che interessante a me è piaciuto veramente poi ieri sera stavo ascoltando il cd ce l'ho qui ancora inserito in uno dei computer e, mh, Cosa volevo dire? E Qui dice che ti sei ispirato ai testi di De André, Francesco De Gregori, Bob Dylan, Leonard Cohen, quindi stiamo parlando, insomma, anni 70, eccetera. Cos'è che ti piace di quello, di quello stile in particolare? La poesia, la poesia che avevano i brani, il, il senso di anarchia che c'era all'interno di ogni canzone, anarchia poetica di, eh, questa cosa qua, ehm, allora, qui al di là di tutti i vari premi no? che tu hai vinto, insomma, si parla così. Ma la tua, la tua prima esibizione è stata nel 2000, cioè questo, mh, con questo festival musical. Eh, la vita live, questo è stato il tuo primo, di, diciamo. A esibizioni ufficiali. l'esibizione ufficiale è stata, diciamo, quella la prima. Eh, forse qualche anno prima eh, un altro concorso eh, sempre legato a, mh, a quello che poi è diventato musica la vita live eh, partecipai con un altro brano adesso faremo la storia si chiamava il brano e mh, quella è stata forse la prima prima ufficiale e poi dopodiché c'è stata questa qua nel 2000 in realtà io da ragazzino già mi esibivo con eh, piccole band, eh, cantando canzoni, insomma così, un po' in giro. Eh, però il proprio ufficiale ufficiale, diciamo quella più rappresentativa, è stata la musica La Vita Live del 2000, dove ho vinto poi il premio per andare alla scuola, Open Music School. Allora, in questo periodo ci sono state varie difficoltà legate insomma, alla situazione pandemica, a tutto quello che ne conseguiva e ne consegue no? con l'isolamento e, e le limitazioni imposte da, da questo rigore diciamo, a livello universale. Ma adesso hai ripreso le attività, stai organizzando qualcos'altro qualche concerto qualcosa, qualcosa abbiamo tale, ripreso le da... attività eh, certamente non in maniera eh, come, come era quando non c'era la pandemia ovviamente in maniera molto limitata in maniera molto molto condigentata per, per i vari aspetti del, del che ci sono appunto eh, nei, nei protocolli di sicurezza e poi soprattutto perché molte feste non si sono fatte ancora, eh, sono po pochi, poche, poco, poche opportunità e eh, molta, eh, molta proposta, quindi, abbiamo, non è che ci siamo mossi tantissimo. Si è stato abbiamo fatto poche cose, soprattutto per eh, la presentazione del disco, eh, tante cose in radio, tante interviste, tante, queste ne ho fatte tantissime. Ma nel live, proprio concerti, abbiamo fatto poca roba. Quindi, diciamo come tante altre persone isolate e costrette, insomma, a questo eh, diciamo rigore di, di, di chiusura, tu hai prodotto quest'ultimo tuo lavoro. Cioè, questo qui nasce in questo periodo sì. particolarmente eh, sofferto. E allora, perché sì, il sì. viaggio di sci no? i brani, cioè, eh, che... brani li stavamo scrivendo già da un po' di anni, da un po' di tempo, e però eh, l'abbiamo prodotto eh, effettivamente nel 2020, cioè è stato registrato in tutto il 2020 chiaramente puoi immaginare le difficoltà che abbiamo trovato eh, nella produzione perché ovviamente l'arrangiatore Adriano Guarino eh, che presento brevemente un grande chitarrista, forse tra i più grandi che ci stanno in Europa eh, arrangiatore ha lavorato con tantissima gente nei dischi di di migliaia di, di artisti eh, meno noti, ma anche tantissimi artisti no, noti, da Gino Paoli a Buonocore a eh, Peppino di Capri, insomma, Giorgia, voglio dire, e nelle sigle televisive di tantissimi programmi e tantissimi film. E, niente, lui con lui che faceva l'arrangiatore già abbiamo difficoltà perché anche lui non è che poteva muoversi tanto da casa per cui andare allo studio era un problema perché gli arrangiamenti li doveva suonare in studio per cui ogni volta è stato è stato un lavoro molto molto lungo, faticoso, anche per noi siamo dovuti andare poi a registrare, siamo andati a capo al, nello studio di Adriano, per cui è stato veramente un'impresa un eh, tamponi, non tamponi eh, eh, attenzioni mascherine cioè è stato non è stato semplice come è stato per gli altri due dischi nel senso che eh, ovviamente con eh, tutte le restrizioni che c'erano, poi tra l'altro non si poteva nemmeno andare da regione a regione per cui infatti. abbiamo dovuto aspettare il momento in cui si liberasse un po' la, infatti abbiamo registrato l'estate scorsa che era, eravamo tornati più o meno tutti in zona bianca o gialla per cui si potevamo muovere da regione a regione se di andare perché no nemmeno quello potevamo fare probabilmente oggi non avevamo nemmeno le registrazioni del disco e quindi eh, è stata proprio una situazione molto paradossale e, e niente perché il viaggio di Cicino niente perché sta, il, eh, non abbiamo con, io con il mio eh, collaboratore più stretto con cui scrivo i testi, il poeta Cesare Zarbo, È stato... ci abbiamo messo veramente mesi per trovare il titolo del disco, perché volevamo cercare un titolo che eh, fosse, eh, il, fosse il fosse la bandiera di tutto il disco, che rappresentasse, rappresentasse veramente... Ogni brano veramente fosse un uh, concept album e, e niente poi una sera stavamo eh, dopo migliaia di messaggi chiamate telefonate perché ogni tanto usciva una cosa un'idea cioè, oh, ho pensato questo no, ma questo non va bene perché così perché e quindi ci facciamo una uh, discussione sopra una sera stavo a letto allora ho pensato Qual è quell'animale che va controcorrente che va in direzione ostinata e contraria come diceva di andrea no? il salmone il salmone è un pesce che va controcorrente che affronta difficoltà immense eh, riesce a, a scavalcare appunto eh, le rapidi le, le rocce gli orsi quindi i predatori per andare a deporre le uova alla foce del fiume, cioè dove praticamente era, era nato, e, e depone l'uomo e poi lì muore. Per cui abbiamo pensato a questa cosa come appunto la, la nostra vita, no? il nostro andare, il nostro continuo andare in direzione assidata e contraria, ci danno ancora di Andrè. E, e niente, da questa cosa qua allora io avevo detto il salmone e il, avevo pensato il viaggio del salmone poi da salmone dice perché non troviamo un salmone più rappresentativo più così allora vado a fare degli studi vado un po' a leggere, a cercare un po' di ricerche e trovo questo Shinnok Salmone. che mi piaceva anche il, il nome perché mi raffigurava sembrava quasi un, il, il nome di una tribù indiana o eh, di un personaggio particolare, e questo lo abbiamo chiamato il Beatrice Rock. Infatti somiglia pure un po', io mi ricordo quando ero in Canada, al, um, al termine che gli eschimesi danno a se stessi, no? I nook, eh. i boh, chissà, probabilmente ci sarà qualcosa, eh, dico, comunque è straordinario, cioè questo concetto, eh, diciamo, legato alla poesia, innanzitutto è bellissimo, cioè... La poesia è musica, la musica è poesia e trovare artisti, specialmente in, in un contesto odierno no? dove la maggior parte dei testi e dei brani che si ascoltano alla radio mancano molto di poesia, lavorano molto, lavorano molto eh, a livello commerciale. Quindi, insomma, si deve vendere come tutti i prodotti artistici, poi alla fine diventa un prodotto commerciale. Invece, quando si è attaccati comunque anche al testo che è importante poi stasera parleremo proprio di censura e autocensura quindi un discorso che è molto importante perché molti si autocensurano omettono di scrivere lavorare su alcuni testi perché si concentrano maggiormente su quello che vogliono gli altri scrivere per sé è, non, è da, non è da tutti no? offrire del materiale genuino e va bene, guarda eh, dicevi? no, dicevo, fondamentalmente e non, non, ho la fortuna, abbiamo la fortuna di non, di non dover per forza stare ai diktat commerciali eh, eh, a tutti per, i costi per cui decido io il da farsi faccio le cose come le voglio fare io eh, il, oggi come oggi produrre dischi eh, è diventata una cosa complicata perché non si vendono come eh, sappiamo tutti, quindi eh, così ormai è sono cambiate un po' le dinamiche del, del commercio musicale, tra virgolette, il commercio del, del, dell'industria musicale. E, mh, perché si fa si, perché fare dischi? Per, per, come eh, eh, come eh, promulgazione culturale. Ecco, questo è il mio, il mio intento: cioè provare a eh, proseguire l'opera di eh, cantautori che hanno iniziato prima di noi eh, eh, in questo modo e quindi eh, quello che proviamo a fare nel nostro modesto, modesto borgo stiamo provando a, a, a proseguire ecco, e cerchiamo di farlo così come piace a noi Modestamente c'è ancora una, una bella nicchia di persone che eh, a cui piace ascoltare eh, il cd direttamente eh, sì, è bellissimo ma io ho visto la differenza ieri cioè, ho preso il cd, l'ho scartato eh, ho tolto la pellicola trasparente me lo sono gustato dentro, ho guardato i vari titoli poi ho trovato già tanta poesia nei titoli, il gabbia di vetro, il casellante figlio di un'idea neve, luna cubana, artista di distrata, mela acerba codice a barre non aver paura, vorrei vedere il mare. Bello, mi piacciono anche i colori, belle anche le foto. Beh, io invito tutti gli amici allora in ascolto. Allora, in primis, se volete cercate eh, Amedeo Giuliano, lo, tro lo trovate anche in rete, come ho fatto anch'io in questi giorni. Potete andare a sbisciare sul sito di Music Force e quindi vedere anche delle videoclip, dei trailer e poi insomma fare questa cosa tutto sommato avere un bel cd made in Italy eccolo qua straordinario allora ragazzi grazie a Medeo se hai ancora qualcosa da aggiungere se hai un sito personale eccolo qui lo faccio aggiungere a lui bellissimo dai fai Mi vedere il cd fa. di papà fare... acquistare acquistare il, il disco, il disco. Il... e come si chiama il viaggio? il viaggio di sino Bravissimo, come ti chiami? Come ti chiami? Fernando. Fernando. Fernando, un abbraccio grande, Fernando. Segui le orme di papà, okay. poesia, musica. Allora, eh, sì, possono trovare almeno. Io ho un sito www.amediogiuliani.it, poi eh, ho Facebook, tutti gli altri insomma, social che ci stanno. Eh, il disco lo trovano in distribuzione sia fisica che non fisica eh, su tutti i canali digitali e tutti i negozi fisici e non fisici eh, di tutta italia basta andarlo a prenotare in un negozio arriva e, e niente questi quindi mi possono trovare così allora un carissimo saluto a tutti ringraziamo vediamo Giuliani andiamo con la musica grazie a voi vi ringrazio e vi invitiamo a seguire la musica gli autori contemporanei gli artisti contemporanei offerti dalla Music Force a presto